Sì, magari posso, posso dire qualcosa così facciamo la pausa e si passa poi alla seconda parte, visto che credo che comunque tanti ragionamenti vadano direttamente alla, alla seconda parte. Sì. Eh, io più che aggiungere su quello che hai detto, eh, mi viene anche guardando un po' la chat, eh, da ribadire alcuni concetti senza dover seguire diciamo, l'ordine degli avvenimenti, eh, mi sono fatto una domanda eh, ripreparando questa relazione noi l'analisi che abbiamo presentato qua oggi quella su cui ho impostato la mia relazione non è che sia particolarmente originale nel senso che comunque se voi leggete Spriano se leggete Tasca ovviamente con conclusioni politiche diverse da quelle che ho provato a trarre io c'è or ormai una lettura del Vieno Rosso piuttosto standard, si arriva all'occupazione delle fabbriche, il Partito Socialista non è pronto e eh, di conseguenza poi eh, la sconfitta apre la via al fascismo. Ovviamente poi da qua partono delle differenziazioni che sono quelle che abbiamo visto in, questi, in questo anniversario della nascita del Partito Comunista d'Italia, nel senso che a questo di solito ormai la stragrande maggioranza degli intellettuali accademici aggiunge eh, ma se avessero preso il potere ci sareb sarebbero stati affogati nel sangue, che è tra l'altro una, ehm, una cosa abbastanza grottesca, perché poi sono stati affogati nel sangue. Eh, quindi non c'è da nessun punto di vista diciamo, l'idea eh, che non hanno preso il potere e quindi hanno, ev hanno evitato il bagno di sangue. Il bagno di sangue è immediato, è immediatamente successivo alla fine dell'occupazione delle fabbriche però la domanda che mi sono fatto è questa lettura che noi ormai diamo a distanza di anni è abbastanza lineare finisce l'occupazione delle fabbriche inizia il movimento fascista era la stessa che si davano eh, i lavoratori era la stessa che si davano gli attivisti socialisti eh, no no assolutamente no nel senso che eh, i lavoratori vedono arrivare la sconfitta, vedono arrivare il colpo, ma non c'è questa analisi cristallina e chiara del fatto che il, mo il momento è già alle spalle e che è stato quello che ha determinato l'improvvisa avanzata eh, fascista. Per la stragrande maggioranza delle sezioni del, del Partito Socialista eh, l'occupazione delle fabbriche non viene nemmeno nominata. Se si va a vedere quella che è la vita che scorre in quei giorni nei giornali eh, sono parecchi giornali locali del partito socialista appunto si parla dell'ultimo consiglio comunale eh, si parla eh, di beghe eh, locali si parla anche di piccoli eh, movimenti che ci sono eh, ma non c'è questa percezione non c'è questa percezione eh, è una percezione incosciente, una demoralizzazione che si fa a strada e che non tutti i lavoratori sanno, eh, sanno spiegare e che non colpisce tutto l'attivismo socialista, Riuscire a fare un'analisi indiretta delle forze storiche e di quello che sta avvenendo sotto gli occhi è appunto tipico di chi invece possiede un metodo scientifico. Abbiamo visto addirittura che Gramsci nel maggio del 20 scrive la prossima fase è quella o della vittoria o della reazione borghese, che poi appunto sarà quella, eh, sarà quella fascista. Per gli altri questo non è così e quindi quando arrivano le squadracce, quindi inizio anche a introdurre un po', a tirare una volata per la seconda parte, eh, l'idea non è quella, beh, abbiamo perso il momento rivoluzionario, quindi è normale che ora lo squadrismo sia forte. Si devono dare altre spiegazioni, e beh, ma l'italiano è così, e beh, ma cosa vogliamo, sono più forti loro, eh, e questa spiegazione poi rimane, perché... Non si, la stragrande maggioranza del proletariato ovviamente non trarrà la conclusione che visto che il partito socialista ha tradito ecco perché avanza lo squadrismo si darà altre spiegazioni di debolezza gli altri sono più forti e noi siamo più deboli il paese non era pronto alla rivoluzione il paese per due anni ha mandato tutti i tipi di segnali possibili verso la rivoluzione ha imposto il calmiere dei prezzi ha votato socialista ha, conseg ha consegnato i consigli comunali al socialismo, ha fatto nascere, ricordiamolo, nell'Italia nel, nell appunto del 1920, che è quella che veniva descritto, un organismo ultrademocratico dentro le fabbriche dove si lavorava a Cottimo e dove non c'era lo statuto dei lavoratori, cioè venivi licenziato da un giorno all'altro. Cioè, ha, ha dato ogni tipo di spinta. I mezzadri hanno lasciato marcire nei campi metà del raccolto per, per strappare condizioni coloniche migliori. In tutte le zone bracciantili nessuna azienda si può permettere di far lavorare qualcuno che non si è iscritto al sindacato, ci sono 3 milioni di lavoratori che aderiscono in qualche modo a cooperative di ogni tipo. Questi sono i segnali che dà la classe. La classe non legge Lenin, non lo legge oggi, non lo leggeva nemmeno allora, non ha un'idea compiuta di come fare la rivoluzione, può spingere attraverso tutti gli strumenti che ha, e gli strumenti che ha sono quelli apparentemente della democrazia borghese, perché cerca di dare un messaggio ai propri dirigenti attraverso gli strumenti che ha, quindi la Camera del Lavoro, quindi il sindacato, allo stesso tempo però capisce anche che le cose non vanno come dovrebbero andare. Ripeto, quello che secondo me gli ordinovisti visti. Ehm, sottovalutano è che se stanno nascendo i consigli di fabbrica non è perché improvvisamente i metalmeccanici torinesi sono presi da uno scrupolo democratico e non gli va bene la commissione interna se fossero stati appagati della direzione che dava la CGL non avrebbero sentito il bisogno di aprire all'operaio non sindacalizzato quando aprono all'operaio non sindacalizzato stanno dando un segnale e cioè guarda la base operaia è già oggi più avanzata delle sue Direzioni. Tant'è che quasi tutti i primi congressi, delle, scusate, le primi riunioni dei commissari di riparto unificati in consigli di, di fabbrica approvano anche ordini del giorno in cui definiscono retrograda l'attuale direzione della CGL. Quindi lo scontro di frazioni dentro il movimento sindacale e dentro il movimento operaio si sta già dando. Semplicemente gli ordini ovistici arriveranno dopo mentre Bordiga lo pone su basi Sbagliate, però allo stesso tempo, credo sia giusto dire, su basi sbagliate ma ponendo le tematiche giuste, perché anche lì è facile per noi che oggi magari abbiamo letto l'estremismo di Lenin, che abbiamo visto dove è arrivata la sterilità della posizione di Bordiga, dire eh beh, però lui sbagliava. È anche vero che però va posta, va posta in un altro modo la questione. Le elezioni, è facile dire, eh, usiamo anche le elezioni borghesi? Per portare avanti il nostro punto di vista e preparare la rivoluzione. Ma Questo lo diceva chi? Lo diceva Serrati. E la verità è che era una formula apparentemente corretta, tant'è che appunto gli ordino visti non ritengono di doversi differenziare, ma che nascondeva un'altra cosa, cioè il fatto che il partito era elezioni, poi elezioni, poi dopo altre elezioni. Non aveva nessun'altra prospettiva, nessun altro orizzonte. E più andava in provincia, nelle, nella sconfinata provincia italiana. Più era così. Eh, nel partito entravano eh, piccoli notabili, avvocati di provincia, eh, era un partito fondamentalmente anche non proletario nella sua eh, direzione locale e non vedeva altro che il consiglio comunale, non c'era la preparazione della rivoluzione. E quindi era una posizione rigida, ma che cercava, quantomeno, di mettere l'accento la, eh, su questa questione. E un'ultima cosa per finire. Eh, sì, è vero, mh, Bordiga con la sua posizione di rifiuto dei consigli di fabbrica ha una posizione rigida, ehm, l'ho già detto prima, non pone un ponte tra la sua frazione interna al partito e questo movimento, è anche vero che però va riconosciuto Corsiano eh, di poi che la posizione degli, degli ordinovisti era tremendamente tecnico-operaista, nel senso che in realtà... Mh, non, non, non c'è tempo di entrare anche in questo dibattito eh, i soviet in russia nascono su base operaia ma anche immediatamente territoriali eh, cosa che non veniva assolutamente previsto nel movimento di eh, torino tutto era impostato eh, sull'adesione del processo produttivo della fabbrica e qua già c'era la trappola in cui si troverà poi il movimento, appunto il consiglio di fabbrica è in grado di dire mh, come si manda avanti quella linea, di scendere nei dettagli dell'organizzazione tecnica della fabbrica, eh, ma non emana mai un programma politico eh, complessivo. La cosa che mi fa specie è che appunto nel, nel rifiutare completamente il Consiglio di Fabbrica Bordiga poneva un problema politico del fatto che bisognava organizzare la classe verso l'insurrezione, poi in futuro in realtà molte delle correnti bordighiste che esisteranno negli anni passati in realtà saranno secondo me spesso eh, appiattite invece su un terreno economicistico e sindacale. E questa è un po' una, una contraddizione perché io invece credo che vada valorizzato eh, non tanto eh, le conclusioni a cui Bordiga arrivava, ma eh, la premessa. Da cui, eh, da cui partiva. Poi in politica, ho finito, non è importante solo quello che eh, si vuole fare, ma anche come lo si fa. Per cui la scissione del, del Partito Comunista d'Italia e tutto il periodo successivo, ma appunto penso che ne discuteremo, si porterà dietro questi errori di, eh, di impostazione. Tutti dicevano che volevano fare come Russia, lo diceva Serrati, eh, lo diceva la direzione del partito socialista, lo diceva Bordiga, eh, però l'errore, credo, degli, dei rivoluzionari era non vedere che per arrivare alla differenziazione completa dei riformisti, che Russia avviene nel mezzo di una guerra civile, il bolscevismo era passato da una valanga di preparazione teorica, di tattiche e anche di fronte unico. Che quando eh, Lenin e i bolscevichi dicono tutto il potere soviet... Stanno dicendo tutto il potere ai Soviet nel momento in cui la maggioranza dei Soviet è dei riformisti. Quindi stanno incalzando di fatto i propri, eh, i propri mh, avversari. Questa capacità di incalzare non ci sarà mai. Il Partito Comunista d'Italia nasce alla ricerca di una differenziazione disperata in un momento in cui eh, c'è una novità storica, perché di, di fatto allora era ancora una, no una novità, e questa novità è che l'avversario, cioè i riformisti, entrano in lotta usando le tue stesse parole d'ordine. Parlano di rivoluzione, parlano di presa del potere, parlano di Russia, parlano di Soviet, e quindi si cerca una differenziazione di formule. Eh, ma le formule non si applicano ai fatti e i fatti non, non, non fanno rivedere le formule. In realtà... La differenziazione andava cer cer eh, cercata nelle formule ma anche nell'incalzare sui fatti, quindi con un programma di natura transitoria che partisse dalle condizioni del, eh, proprio dell'Italia del, eh, del 20, cosa che poi al, al partito che nasce probabilmente mancherà, ma questo magari è più oggetto della, della seconda parte.